Auto break. prima di rullare... Ma tu devi coffrire a rullare? Che cos'era sta roba? No, mentre stavamo in volo io e lui, c'era un Mario Zero un nella di Avari, e praticamente ha fatto il taxi e dopo ho chiesto la clearance. Ah sì. Cioè no, prima ha fatto il push, appena ha riportato quanto controllo del taxi, ha fatto la Birenz adesso. No. Perché? Perché ha a allora, ha detto che si cappano tutti... La Birenz? set. Mica suona. Ah ok. Ah, sono io che ho detto on. Devo a sì. zero Genova, e sì. se io riciclo di un po' e ti va al fran e tu vai, un io Dov'hai? a destra! Devi stare calmo, adesso. Posso io pure dentro la te io, non so ancora come va a partire Tu va? Se zero Il track era metto di teaser, prof, tech e il back ready for take off Il di era il porto è ready for take off in Italia Fai Devi andare a sinistra E stare calmo Ma potevi partire anche da farlo E siamo sì. a yeah. a partire si sì, infatti <laughs> siamo a via Dai, facciamo i real A Genova A Genova partono tutti da qua No, no a tutto In volo, in volo, i telefoni in modalità aereo, grazie Ah, assolutamente Signor sì, signora che mi danno un po' in questo momento ne consiglio I zi, gli dispositivi elettronici No, non ho mai <ride> Ma anche il telefono quello da tirare su per parlare con lei, La cabina per... No, so. no, eh, no, no, no, eh, tra poco ti stupisco L'ho trovato Pazzesco Me lo deve portare Ivan Galatina Lo no. oh, vedo, grazie Saluta la macchina Si, si, ti telefono fuori bellissimo no è già fare cazzo, bellissimo ci fai? una maschilante roide, bellissimo c'è buono schiacciato che figata avrei sentito quel consistente allora in realtà adesso funziona anche alto, ti senti fuori in una cassa poi vai a fare il sistema che da giro dei freni. sta mandando 12 punti bravo, bravo, background speed importantissima oh, no frenata andata ah, ah, di i ah, freni ah, vanno solo di là ha ah, detto prima non mi dare niente for take off checklist, coming to advice coming to take off è il prezzo take off bravo Andrea così così così così ah, tutto a quanto a destra pazienza <ride> chi è quel monaco? Sì, sì, sì. Se siete due, se siete due, se siete due, se siete due, se siete due, se siete due, se siete Quindi, se siete due, se siete due, se siete due, se siete due, se siete due, se siete due, se siete Che se siete due, Traffic, traffic. Traffic traffic eh, tira in su per fare 190? Sì, vai Però. Ma perché non vai in manager? Te l'hai settato con l'affare e tutto, fa tutto da solo Ho visto, che stare che stare sì, l'ho visto qualche materiale che vuoi fare Sì, Appena all'inizio, non ho in mezzo a quelle due niente non no. funzionavano tutto, tutto. Sì. Però con degli stratagemmi sono riuscito a farmi andare veramente la No, il così, come il cazzo Sono standard no? Come si fa a mettere standard? Eh, tira Bull quindi la off e togli i video la 9R0 continua per il livello 2 0 direct anaki cambia per il Per rimettere la posizione Andrea perché e mi ha perso il giro Qual è qua il confine su questo Eh hey, non va a cazzo Ah ok l'ho messo oh. lachino Si ho un po' Cammino è diverso l'ho fatto anche Ah hai messo, ah, messo no, ah, no, no, diretto Nachino no, no, no. Eh l'ho messo io me lo fermo qua a ah, me no, è diverso Ho messo No devi fare no non hai fatto oh. sì, Buon il Forum NR0 continua a creare level 2 e 0 Per il, zero, per il Senti, cominciamo un po' sta... per l'altro. Ah, ah, la star. La star. Sì, sì, sì. Allora, yeah. Lowey, giusto? Ciao a Lowey? Lowey. Ciao Lowey. Ciao Lowey. Allora, io qua ho il localizer dell'anno 26 che mi, che mi porta sull'ILS. Ah, ok. Stavo panicando pure lì. Eh, San Manis, io. Hai disarmato i squadron? Sì. un localizer della 26 che ci allinea all'ILS. C'è cioè il localizer. Ok. E infatti c'è scritto: vedi, Evi che stabilisce effettivamente esterna visual reference, quindi Win, D6 e D4, e Map and Fly, riscende i contenuti di visual reference in estrema durante il 26. Vi sta demandando almeno c'è un po' uno scritto che tocca farlo visuale. Eh certo, per forza. Allora sai che facciamo? Tanto questa qui, no? Questa qua, giusto? Questa eh. è retti, vai. No, non ce la prepariamo. No, non esiste no, no, la preverdetta. Eh, è eh, vero, la prima cosa la Doft Foundation mancano 20 miglia? Sì, non da posto 20 miglia mancano 19 media, ma sto cosa succede mancano 20 miglia so la Doft Foundation Perché Padua, voi Perché <ride> passi da Padua? Ma guardate, il telefono a 0 e il DGAFONE è 0 Il DGAFONE 0, mi sente è 0 Il 5 0, Ma fa 0 il telefono 0 Inizi. Iniziali. Anti-ice. Anti-ice. Vi Anti accettiamo che è un po' nuovo che dici. No, no, no, Speed no. break. Speed break. Speed break. Is Is required. Required. As required. T-cas. Eh? T-cas. Below. Below. Ma c'è pure Luca Grazie a eh. Transition E' un campo Un eh. campo? Sì, sì. Ma la storia di discesa che dici? Va bene, vedo un po' Come se lo dice lui A Breno stiamo eh, a, Breno. a Breno dobbiamo stare a 150 Quindi se sì. fa così A Breno stiamo due volte il pulsantino dietro ti si stabilizza automaticamente con l'orizzonte e con questo regolite basso alto destra e sinistra vabbè io ti voglio non è che entri a 111 scusa no no le frequenze te le sette automaticamente tranquillo è già settata cioè 111 ma non... 10. Non è già sottile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 After Rom, io tango tango POR, descend, mantengo la NFL, la level 09R, la 015, la 010, la 010, la 010, la 010, la 010, 010, la 010, la 010, la 010, la 010, la 010, dobbiamo passare esattamente mezzo alla stavallona e là che ci stanno è qui qua davanti guarda che bello in mezzo senza Stavallona per questo dicevo che secondo me questa è troppo perché noi adesso giriamo qui sopra Vabbè giriamo là tanto stanno avanti ma se ci dai un vetturamento una vedi a parte perché noi a Roma Tango d'angolo non ci arriviamo Guarda che per vettore qua non è che sia molto semplice. No, eh? nel senso passiamo qui a destra... Di no, qui a destra c'è dentro la vallata, capito? Perché se no dopo ripassiamo proprio qui sopra. A te no. Basta, riprende, fai un po' Prima te. gli ho fatto un primo piano di tanto. testa. Sì, sì, è quello che mi trovo, capito? Passando qui sopra a bassa quota. Eh beh, più figo, no? Pensate che ieri l'ho fatto di notte Stavo facendo ieri sera un con un caccio e con un M88 Ah, pazienza. Mentre c'era un aereo che atterra sì. atterrava, mentre c'era un aereo che atterrava, uno che. Ah, vedo un brutto. Ah, vedo un brutto. Chi è che atterra? Purtroppo io. Sì, ma qua non sta scendendo, però? Sta scendendo, sta scendendo. Ah. Dai una vertica eh. speed. Eh? Ah, bravo. prendi le montagne le prendiamo le prendiamo le prendiamo le prendiamo le prendiamo le prendiamo le prendiamo le prendiamo aspetta prendiamo le prendiamo le prendiamo le prendiamo le no le prendiamo le prendiamo le prendiamo le prendiamo le prendiamo no prendiamo le prendiamo le Sì, le si le prendiamo la prendiamo no, no, no. le sì, sì, prendiamo prendiamo ma... le prendiamo Sì, prendiamo sì, prendiamo so. la poi lo voglio sto video da qua fai un clear se sì, non ci sono sì, io sì. ho fatto il clear qua ragazzi ho già assistito a no? uno spettacolare buona un onda ho schiacciato almeno 2-3 volte sicuro la prossima volta ho un clear adesso no, no, quello no, quello no quello no c'è ho... eh, sì. neanche per il cargo niente cosa? il no no quello è proprio chiuso abbandonato Penso sia un ragazzo che facciamo? simona il suo ex fidanzato è andato da St. Martin all'Italia Ma si è aveva fatto tutto il volo fino a là in cabina sul 746 e l'ha detto la velocità che ha regava ma come già visitato? dormiva durante l'atterraggio No, sì, Preghiamo lo ah, no. fanno, sì, No ma l'ultima virata, quella di finale, quello di Nerofano L'avvicinamento no ma quella virata lì C'è cioè che, è che è là, la 6.000 la, la fa Sì, <susurrei> vale stiamo andando Antegnafora 9R 0.427 Sì, un cappello di tappi 7.500 feet Della formazione Una bella virata in EMC Il mio arrivo 2.6 2-6 e il portiere. the mio Oh era il 2-6 e il portiere. Oddio, Logales and 2 No, se ti dai in la vertical speed C'è il terrain. Devi lasciare il mio ferro. C'è il terrain. C'è il terrain. terrain. C'è il terrain. terrain. C'è rain, c'è rain. C'è rain, c'è rain. C'è rain, c'è rain. il volume delle chiamate. C'è rain, c'è rain. rain. C'è perché ragazzi è arrivate altissimi. C'è rain, c'è rain. C'è rain, c'è rain. C'è rain, c'è rain. C'è rain, c'è rain. C'è rain, rain. C'è rain, rain. Terrain, terrain. Terrain, terrain. Terrain, terrain. Cherain, Cherain, Terrain, terrain. Terrain, terrain. Terrain, terrain. Terrain, terrain. Terrain, terrain. Terrain, terrain. Terrain, Terrain, terrain c'è rain. One to one decima volta. C'è rain, c'è rain. C'è rain, A4 giriamo a 2 c'è di terrain C'è rain, c'è rain. A4 c'è un'occhiata di cose, duo. C'è rain, c'è rain. Si, è molto difficile. C'è rain, c'è rain. A4, a 4 giriamo a, a, 4, a, 4 giriamo a chirin, 2. C'è rain, c'è A4 ho detto, c'è un No, no, l'ho messo a posto. terrain rain, c'è c'è rain, c'è rain, la RLS come mai discesa non lo sta tenendo? C'è rain, c'è rain, rain, c'è rain Andrea, flap e cadello. C'è rain, c'è rain, C'è rain, c'è rain. C'è rain. C'è rain. la stiamo a sta. No, colpo, perché se No, perché sennò non riesco.. Che devi fare? Meneggete, va giù da solo. Ma sì, abbiamo sì. 2,30, devi e andare 30, là, 2,30 eh Frada 240 Qua c'è una 2,30 Perché è cosa ha fatto ieri tua sì. sono utilizzati no. i capelli Lo fa parla ah, scherza Cos'è che? Eh boss è a, a 3.000 miliardi adesso, adesso ti faccio vedere come bollo si, bollo si bollo. Fun come funziona io stage a questo momento quanto la è l'attività minima qua su un lino? Ma tu 30 vai a 32 o a Vai a 3.5 così come se 305. fosse... Ma lo fanno, avrei? Se, no. se no. vuoi, tre in Puoi essere ma italiani, ti adesso Sto a preso il Fra, devi rimanere a 2.30 No, questo sì. Oh, devi rimanere a 2.30 2.30 Ma se stai a 2.35 Stai a 2.35, eh? no, che Aumenta lo zoom, che così lo vedi Oddio Metti l'arco! Mm. Mm. Adesso sopra oh, questa montagna adesso? No, se ne scatterò, cielo va a piano in <ride> Stai salendo, la lo so. troppo basso. Qua ci devo eh. stare in mezzo a te. Andrea, a destra, a destra. 6, 4. That's the know Girare <ride> quanto devo girare? Eh? Eh, non c'è senso. Sì. devi fare un turno di 180 gradi. Brutalmente è proprio così. Eh. Però inizia a scendere girare... questa massa lì. Inizia a. fare un, po un bank angle che i passeggeri non hanno un po' Esatto, tipo 4 giri. Forse a capire. Ma mai ho. Vado tra quanti possibili. Guardiamo un po' di un po' di spazio. Ho 5 milioni Oddio, ti guadagni lo stipendio. 3, 2, 3, 3, 1, aspettiamo un altro po', aspetta, oh. aspetta, aspetta, aspetta, così almeno ci possiamo riaddrizzare un attimo Vai Fra, buttalo, gira, gira, buttalo, gira. Buttalo. tutto, tutto, fra, tutto, diminuisci la velocità te Tutto Fra, stanno 140, vai, vai, giù, giù, giù, 130 metti Il tram spoiler break, è armadillo E l'autobreak, se fermi Tienilo su, Andre. C'era in, c'era in. C'era oh c'era in. C'era in, c'era in. C'era in. C'era in. C'era in. C'era in. C'era in. la in. C'era in. C'era in. C'era in. C'era in. C'era in. C'era in. C'era in. C'era in. C'era in. C'era C'è rain, c'è rain. C'è rain, Due red, due gialle non no. ci C'è rain, c'è rain. Due red, una gialla e c'è un'occhiata. C'è rain, c'è rain. C'è rame, c'è rain. C'è rain, c'è C'è No, non lo spegno.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 c'è rain, c'è rain, c'è rain, c'è rain, c'è pedali, c'è rain, c'è pedale c'è rain, c'è rain, c'è Pedale, pedale, pedale, pedale, pedale, c'è rain, c'è Siamo c'è rain, La rain, c'è rain, c'è rain,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 Venti, si, sì, bravo, l'auto. Tutte le Bet luci. Ma scusate, chi era a Pilot Flying? Mattel, bravo, cazzo. L'atteraggio l'ho la fatto io. Sì. Vai, non so, so se è attivo, di sì. Sì, sta accendendo. E le taxi. Un taxi lo spegne. So. E strobo? Sì, il Napo sta partendo. Guardalo sul sull'Incam. Togli gli autobreak. Bravo a te. Thank you. Io no, ti che si cart. No, io già appena a freme. Fatelo di nuovo. Accanto un, anche Ah, un plugin molto interessante da installare, Autogate. Ti aggiunge, Ti aggiunge Marcella marciellera. Ma hai notato cali di frame rate? C'è stato un attimino ma proprio secondissimi. secondissimo. Cioè, è grave sta No, perché questo sta abusivamente tagliando tutti i parcheggi ma scusate ce l'avete davanti? il sobriaco guarda come gira no vedi che abbiamo pure le macchine in che ci aspettano se come avevi installato la Toto Gate c'avevi i Marcellar che eh, ma c'erano anche gli aeroporti eh? in c'erano tutti gli aeroporti io ieri non c'erano non c'erano alcuni non c'erano oh, alcuni no, eh no oh. mi pare che siano solo scenari... Ah ok, ok, Giusto. Ad esempio io qua ero atterrato a Innsbruck ieri e c'era eh, il sì, Marcella sì. che mi aspettava. Sì. E... Ma scegli tu era eh. il posto... O cosa? Il gate dove si Sì, era sì, era. tu appena vai sulla striscia del, per entrare nel gate c'è il Marcella che si abilita E ah, okay. se stai sì. io al gate quando spingi i motori si avvicina al Sì, si avvicina a loro. Cosa eh. stai eh. facendo? si, si, si, una campata, ce l'ho detto, <ride> ammazza che berzo buone eh? buona buona, un trattorino almeno con una a finta di qualcosa che confidava la parking break, stare. ah ma questa è la mia okay. vaso, vai, di più ci ce l'hai, allora tipo guarda vai, nel pannello offre. elettrico se sì, sei sì. acceso, perché vedo che non vanno i, eh sì, però guarda, si muove, sono fatti bene, cerchiamo ci che si di... sì, ah, è... sì, sì, che. Ecco, è arrivato il rifornimento. Spaziale. C'è anche Arriva il catering, ragazzi. <ride> <se> magna <ride> Esatto, è che casa. Vai, spegni le film bombs. Allora, le external power. Adesso quello io, stanno power e Quello purtroppo non quello lì. Adesso quando quando li attacco. No, ma poi dai, vegana food no. Ok, c'è cioè adesso. Quick house external. guarda Buona. Quick sì, house accelerate. Spingere sì. più. Uno dei due. Uno dei due. Uno dei due. Quando si è alzato... Ma spingo, va? Sì. Ma adesso troppo costoso. Mi messo sì. in mezzo a questi crellini. Via diers. Bene. Sembrava impossibile, ma qua ce l'abbiamo fatta brava, ci bravo ragazzi grazie per la bella bella bella bella bella bella 0